Da Quebec City, risultati e programma. Prosegue, in Canada, il torneo femminile. Sul veloce indoor, quattro partite a livello di singolare nella giornata di ieri. Si ritira la seconda testa di serie, Oceane Dodin non scende in campo e lascia strada libera alla Doleide, giocatrice proveniente dalle qualificazioni. La teutonica Maria liquida, con doppio 61, la Mino, mentre in equilibrio sono le altre due sfide. La Babos supera la Broadi, 62-57-62, la banda, padrona di casa, recupera un parziale alla Lepkenko. Babos, 3, Broadi 62-57-62. A banda, Lepkenko 57 75 64. Maria, Min 61-61. Doleide, Dodin, 2, boh. Quest'oggi torna a calcare il rettangolo di Quebec City Luce Safarova, prima giocatrice per classifica. Nell'ultimo match in programma, affronta l'americana Kenin, reduce da un buon percorso all'US Open, treti con Maria Sharapova, e brava qui a regolare la Martinkova. La classe 2000 Q attende invece la Radega. In avvio, la Golubic incrocia la racchetta con la Vickery. Per quest'ultima, qualificazioni e affermazioni al primo turno con la Vicky Antseva a Flushing Meadows. A seguire, Vanuit Bank, Eracovic. Esiste un precedente tra le due, sull'erba. A play, 64-62 per la Belga. Si gioca sul court banque nazionale, il via alle 17 ora italiana.